Allora, innanzitutto chiariamo un attimo che cos'è Liprosi. Se io ti chiedessi che cos'è Liprosi, tu che cosa mi rispondesti? Allora, allora tu riesci ad estrarre una persona okay. da una determinata cosa, okay. farla concentrare su qualcos'altro e di conseguenza entra in un trance. Tu entri in trance eh, e sì. che non che in un trance entri dentro di te. Eh, secondo me, poi non lo so. Cioè, ah, cioè tu mi fai no, concentrare, per no, esempio, cioè. sul colore delle mie scarpe e in effetti mi dimentico come mi chiamo. Io voglio vedere sì. se riesci a farmi dimenticare il sempre sempre okay. piaciuto. Trova sì. la posizione più comoda, metti le mani di fronte a te, okay. puoi fare un con le mani, piegare i tuoi gomiti e pregare che tutto vada bene. <ride> ora tieni gli indici separati, perfetto, e ora guarda lo spazio tra le dita. Più si avvicina, più sorridi, più sorridi, più si avvicinano. Ora... Inizia a immaginare che le dita si serrano insieme ai palmi delle tue mani, inizia a diventare un blocco unico di cemento. E ora sentirai che le mani diventano inseparabili. Ogni respiro le mani si fanno sempre più incollate. E ora, se senti e provi a separarle, senti che c'è proprio una forza che te le tiene unite. Prova a separarle davvero, eh, senza capire il gesto. Vedi come è? È, è reale questa sensazione? Fai un bel respiro. Proprio io, lasciandoli completamente benissimo. Le mani si separano, diventano. al mio 3 risali, torni in superficie ti senti completamente rigenerato inizi a sentirti carico, energico, fresco 1, 2, 3 buongiorno come stai? bene è cambiato qualcosa rispetto a prima? sento le braccia di... ok ok ok ti consegni un'altra tecnica scegli quale delle tue mani vuoi utilizzare per questo prossimo esercizio anzi utilizziamo le trame metti la mano destra con il palmo rivolto verso l'alto questa la tieni così ora ti chiedo di chiudere gli occhi e immaginare che su questa mano ci sia un libro molto pesante E qui invece ti chiedo di immaginare un palloncino ad elio molto colorato, leggero Ora crea questa immagine di questo palloncino ad elio coloratissimo che vola verso l'alto Vai andando benissimo Appena tocco la tua mano tu scendi e ti rilassi completamente Uno, due, tre Adesso scegli la mano diventa come uno straccio bagnato sul pavimento Sciolta, molle e abbandonata E ora anche l'altro braccio e ora anche le spalle. Immagina di scendere lungo una scala che ti permette di entrare all'interno del tuo inconscio. 10. Inizia a scendere lungo questa scala. 9. Immergi in questa sensazione. 7. A ogni schiocco e scivolo ti lasci cullare in questa sensazione. 6. 5. 4. 3, 2, 1 Ora all'interno di questo giardino potrai recuperare tutte le informazioni che adesso io ti suggerirò La tua voce interiore adesso voglio che ti suggerisca di cambiare una sequenza numerica Il numero tra il 2 e il 4 possa svanire La nuova sequenza è 1, 2, 4, 5 questa nuova sequenza entra nella tua mente, tu la memorizzi. Quando ti chiederò che cosa c'è tra il 2 e il 4 sarà come una sorta di vuoto, un po' come quando hai qualcosa sulla punta della lingua. Appena schiocco le dita, questa è la tua nuova realtà. Appena schiocco le dita, apri gli occhi. Adesso. Buongiorno. Buongiorno. Allora 4, 5. <ride> ti conti proprio dall'1 al 5. Buono. 1, 2, 4, 5, 6. Eh, 1, 2. 2. 4, 5, 6 Conta anche l'altra mano Quindi 6, 7 7, 8, 9, 10, 11 Su due mani hai dita o 10? 10 E perché conti 11? Riconta Perché Riconta tra le, le 2 e 4 non c'è nessuno Ah ok, cioè nel senso è proprio 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 più 2? 3. Quindi è ritornata l'informazione Benissimo C'era qualcosa che non andava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 <ride> Vedi com'è cambiato? Metti le mani di fronte a te Immagina Giuseppe Che colore è il nome Giuseppe? Bianco Bianco Immagina Pablo con un altro colore Che Rosso. colore è? Rosso Ok Ora guarda Giuseppe come ti chiami? Giuseppe. Ok. Immagina che io passo un pennello di colore rosso che trasforma il tuo nome nel nome di Pablo. Quando ti chiederò di dirmi come ti chiami, io voglio che tu legga quello che adesso io trasformerò, ok? Perché l'ipnosi è questo, è trasformare la propria realtà lentamente. Pablo. Come ti chiami? Pablo. Come ti sei sempre chiamato? Giuseppe. Ok, Mentre io passo, immagina i tuoi genitori che ti chiamano Pablo, immagina tutte le persone che ti chiamano Pablo e trasforma il tuo nome per qualche minuto in Pablo Immagina che io passo la mano e tu vedi tutta la tua vita rallentatore Benissimo Se ora ti dico come ti chiami, okay. se ti chiedo quali sono tutte le esperienze che hai vissuto in cui tu ti sei chiamato Pablo okay benissimo quando ti risveglierai Pablo sarà veramente la tua nuova realtà tocco questa mano per far sì che questa mano possa diventare leggera benissimo con i tuoi tempi al punto di orientarsi come fosse l'ago di una bussola verso le istruzioni che io ti sto dando appena si orienta e tu scegli che la mano è diventata come l'ago di quella bussola rispetto alle mie istruzioni tu ti orienti scegli e a un certo punto ti fermi a quel punto io saprò che davvero tutto quello che dico sarà per qualche secondo la tua realtà Adesso, Giuseppe, immagina che ogni volta che io dirò barbuto, sempre, piaciuto, appena tu penserai alla parola piaciuto, vorrei che tu immaginassi che la tua mascella diventi rigida come quelle mani che prima pregavano. Le tue labbra si serrano, tu saprai nella tua mente rispondere, ma le tue labbra, la tua voce, la tua gola inizierà a seccarsi ogni volta che io dirò barbuto, sempre, e sentirai proprio una sensazione strana che blocca le parole e non le fa uscire dalla bocca ora io ti dico Giuseppe il tuo nome ritorna Giuseppe e quando dico barbuto sempre le labbra si serrano barbuto sempre e inizia a sentire che le labbra anche se provano barbuto sempre le labbra iniziano la voce inizia a diventare strana barbuto sempre esatto inizia a sentire questo il volume si abbassa sempre di più e appena adesso sarei arrivato a zero a zero adesso io dico barbuto sempre e l'avuto la voce non arriva barbuto sempre ah, barbuto sempre benissimo al mio tre riapri gli occhi tutto tornerà alla normalità ma ogni volta che ti do barbuto sempre le labbra poi inizieranno a tornare un po' secche la voce si abbasserà 1 2 3 buongiorno apri è strano, come È, strano. Sei. È strano perché ognuno poi la vive secondo i propri tempi e le proprie capacità io mi sento confuso <ride> Barbuto sempre Barbuto sempre Ti ricordi che prima era successo qualcosa? Ah lo dicevo no. Lo dicevi ma ad alta voce Normale Barbuto no. sempre piaciuto E okay, così lo dicevi Sì E poi vedrai il video che lo dicevi così Sì lo dicevo così Fai un bel respiro? Ok Inizia a sentire che tutto il tuo corpo si immerge all'interno di una sensazione. Il suono ti aiuta a creare una sorta di ritmo nella tua mente che ti permette di scendere e rilassarti. Appena scenderai scivolerai mille volte ancora più in profondità rispetto a prima. Profondi, immaginando che questo suolo sia come il materasso più comodo che hai vissuto in vita tua. Ogni volta che dirò la parola ipnosi io voglio che tu sorrida come stai sorridendo adesso, ipnosi e sorriderai sempre di più, ipnosi e questo sorriso sarà incontenibile, ipnosi, ipnosi <ride> Ogni volta che dirò la parola ipnosi allora potrai sorridere e divertirti. Se invece dirò la parola barbuto puoi tranquillizzare tutto il tuo corpo e rilassarti. Quando ti risvegli, solo quella parola che prima ti ha fatto sorridere continuerà a farti sorridere 1, 2, 3, è reale? Cosa? No, quello che, quello che vivi. Eh, non lo so, non lo so. Aspetta, posso. Siedi. siedi ipnosi non è possibile ipnosi non è caldo te no io, io sì un po' poi quando vado in ipnosi c'ho caldo fate le serie mi raccomando serie eh. ipnosi non è vero ipnosi e immagina invece che ora la parola ipnosi è una sensazione normale. Quindi anche un po' di malinconia, nostalgia, tristezza. Sentirai che ogni volta che dirò invece la parola ipnosi non sarà proprio piacevole, sarà una sensazione abbastanza faticosa da vivere. Uno, due, tre, apri gli occhi. Buongiorno. Buongiorno. Ora invece se io ti parlo di ipnosi, che sensazione provi? Niente, non ti fa più sorridere. Ok. Strano però. Se ti dico ipnosi, molto triste ti dà un senso di malinconia, angoscia, angoscia addirittura. Chiudi gli occhi un secondo, lascia andare il collo, prova ad immaginare tutte le tue distrazioni, tutte le persone che non vorresti vedere, possa essere rappresentato da me. Tutto ciò che vuoi cancellare dalla tua vita, tutto ciò che ti serve per raggiungere il miglior barbuto possibile, rappresenti me. La mia persona voglio che quando tu ti risveglierai tu possa vedere tutti ma rendermi un estraneo perché io sono i tuoi ostacoli, sarò come invisibile. Un, due, tre. Buongiorno. Ciao. Come stai? Bene. E voi? Bene Sei rilassato? Stai divertendo. Noi il sacco, tu? Mm -hmm. Io anche. Sei troppo carino. <ride> Grazie. Ma vedi qualcuno? c'è se una prova contraria sto siamo parlando con qualcuno <ride> chi c'è? Cristiano Bravo Matteo Giorgio E Sara Bravo E, guarda, e basta Sempre piaciuto Non ci ha più mi è stato sempre piaciuto Cerchiamo di capire se siamo soli qui Perché abbiamo sentito dei fantasmi di là Prima hanno sbattuto le porte mentre eri così Noi non abbiamo sentito niente È vero sì. C'è lui ma non... Non lo conosco. Non lo conosci? Non mi conosce. No, è un'aria negativa. È un'aria negativa? Yeah, yeah, yeah. Non ti piace? Vieni qua. Chi è più o meno? Tipo a chi si Una persona cattiva. Come si chiamano? Non lo so, non mi interessa. Metti il dito qui. Avvicinalo verso la sua fronte. Appena si tocca tu scendi in quello stato di ipnosi. esattamente così come mi hai escluso da oggi quando ti sveglierai tutti gli ostacoli saranno per te ininfluenti, non influenzeranno le tue scelte e le tue capacità adesso tutto tornerà alla normalità quando tornerà alla normalità tu ti sentirai ristorato, tranquillo, sereno e felice Uno, due, tre Co ti senti ancora un po' confuso? no adesso mi gira di meno la testa Okay. Però certo, mi sento leggero come una macchina Quindi lui, lui che faccia? Come ce l'ha sempre avuta Non ha una faccia da cattiva no. Negativa Non ha una faccia tipo da persona che non vorresti mai incontrare No, guarda, chiudi gli occhi immagino che lui sia Giovanni E ti parla in una lingua sconosciuta Adesso lui ti parla in questa lingua <ride> E tu gli rispondi nella stessa lingua Lui ti parla in questa lingua e adesso io voglio che tu risponda a questa lingua Barbuto sempre piaciuto nella tua lingua Voglio sentire un po' ad alta voce per sentire proprio il tuo slogan ad alta voce Benissimo Ed è barbuto sempre? Benissimo Invece è piaciuto al contrario lo sai fare anche al contrario? Ok, quindi è barbuto sempre? Benissimo Benissimo, ok Ma Ah ok ok ok benissimo ok so, parlami questa lingua per uh, qualche secondo così comunicherai con noi in questa lingua che potrai apprendere ogni volta che ti risveglierai, aprirai gli occhi e potrai parlare in questa lingua 1, 2, 3, adesso Buongiorno Come stai? Benissimo Alai Immagina andiamo a pranzo mi dici un posto di Milano dove si può mangiare verso le due che non è ancora chiuso alla halalala ma si mangia carne e pesce alla halalala ah ok ok tu <ride> bellissimo okay. il tuo slogan mm. per i tuoi fan, i tuoi follower cioè qual è? al salah al salah bello mi <ride> balluti sempre al salah al halalala vedi eccolo qua. che c'è scritto? che c'è scritto là al Perfetto, con un bel respiro All'altro te che nello specchio Dormi, prova a dirglielo Dormi Di nuovo, finché lui non si addormenta Dormi, dormi, dormi, dormi Tutto torna alla normalità Voglio che tu, adesso Mentre immagini di essere pesante, vediamo se questa cosa riesce a immaginarla. Immagina di diventare una diva che parla come una diva. Sei una diva. Uno, due, tre. Adesso. Allora. Come stai? Buongiorno. Ti senti bene? Benissimo. Dai, andiamo di là. Ti senti rilassato? Ho un po' le gambe rigide. Da loro per fare un massaggio. Sì. sì. Sei molto rilassato eh Sì, mi ha eh, la gamba destra, destra Perché? Però. Che? Stati, non so, sono stato in piedi mi sono rifiutita Diventi allora, così, a gambe rilassate Ma così si fa una di buono Ma sei una ragazza Ti faccio così Io sono Giuseppe Sei sempre Giuseppe sono una, una diva Ma sei una diva? Ma non esiste divo Però io. se sei una femmina perché ti hai il barbuto? Non sono un, un maschio Il diva è un po' il no? Ma perché fai questo? così? Non più centrico, egocentrico. Egocentrico tu sei egocentrico vedi? Ma posso vedere come cammini la tua camminata? No, ma io cammino sempre così perché io sono una viva. Ah. È proprio la tua camminata, questa è la mia camminata. Gambe eh? aperte, ah. simbolo di sicurezza, ah, tu sei molto sicuro. Sono un nativo. Tu sei sicuro. molto sicuro. Io ho stretto qui il cuscino. No, no, si no sta attento No, mi fai. Ora immagino. Che questo cuscino. È un bambino che è all'interno della tua pancia da diva. E adesso ti chiedo al mio tre di portarlo fuori come se stessi sentendo proprio delle contrazioni. E adesso voglio che questo bambino esca dal tuo stomaco. Fallo uscire, fallo uscire, esce, esce, esce. Sempre di più senti le contrazioni. Senti proprio una. Tensione allo stomaco, senti come aumenta, aumenta, aumenta e tu lo fai uscire sempre di più, di più, di più, di più, di più, benissimo. Non fa male però. Ah, fallo uscire, fallo uscire, spingi, spingi, spingi. Ah! Oh, fa male, fa male. Ah. Fa male. Adesso te lo, tiro, no. te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro, Ah, spingi, spingi, spingi, spingi. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Fa male. Ah. Ma fa male la pancia. Ah. <ride> ah. Ok, tutto torna... 1, 2 3 Oggi sto facendo troppe cose Te la consiglieresti l'ipnosi come esperienza altre persone? Sì Non è nulla di, di astratto, cioè alla fine è semplicemente immaginazione Ti, imbe, ti immergi in alcune immagini Sì, sì, sì ti lascia andare Visto che il tuo corpo si rilassa, tu sei più concentrato Ti, su ti lascia andare, tuo corpo rilassa, ti, lascia andare ti, fai, ti vivi un viaggio